ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e quest'oggi vi presento i giochi che usciranno domani nel playstation plus ovviamente gratuito eh, diciamo ci sono alcuni giochi che meritano attenzione almeno secondo il mio modesto parere e infatti ho portato dei trailer su questi giochi altri un po meno però dipende insomma allora il primo che mi attira l'attenzione Infamous Second Son che molti di voi conosceranno. Vediamo il trailer. Come avete visto ragazzi è un gioco che promette abbastanza bene Il secondo gioco che ha attratto la mia attenzione è Shield of Light PS4 Anche questo un gioco di Ubisoft che è Una delle mie case produttrici preferite, la Ubisoft eh, Per quanto riguarda alcuni giochi, anche perché è la casa produttrice di Far Cry e... Quindi andiamo a vedere anche il trailer di questo game Su, presto Infilati a letto, ti racconterò una storia, un regno, le muri lontano e perduto, una bimba e un destino di gloria. In Austria un tempo un duca regnava, Aurora era sua figlia, la madre nel mistero era avvolta, il padre la sua sola famiglia. Lui stesso crebbe la bimba, non si lasciavano mai, finché sentendosi solo, il suo cuore lo mise nei guai. Al 1900 un lustro mancava, ed era venerdì santo, quando la corte divenne teatro e una moglie novella motivo di vanto. La sera Aurora si addormentò e il fuoco si assopì, ma il freddo la colse e, avvolse, ed e la avvolse, e dal gelo il rappridì All'alba così la trovarono, immobile, fretta e rigidita. Il padre pianse ed implorò, ma in lei si era spenta la vita. Senza dubbio ne alcun sospetto Aurora era ormai ispirata Eppure, come in una fiaba Si svegliò in una terra fatata. Questo gioco ragazzi si rifà moltissimo a Rayman, anche perché ha lo stesso motore grafico di Rayman e diciamo che potrebbe essere abbastanza interessati per gli appassionati del genere. Eh, io penso che una partitina la farò a questo gioco, non è eccezionale, però è abbastanza carino per passare un, quei 10 minuti di divertimento staccare un pochino dal solito gta o dal solito call of duty o dai soliti giochi pesanti fare un salto diciamo in un gioco un pochino diverso un pochino passato penso che non faccia neanche male ragazzi è anche molto carino poi ci sono anche degli altri giochi che andiamo a vedere però sono alcuni sono per ps3 eh, alcuni sono per ps4 io ragazzi questo genere di giochi richiamo un po giochi da contorno speriamo che comunque eh, sony abbia intenzione di non continuare a prenderci per il culo con questi giochi del cazzo visto che comunque dal momento che hanno addirittura aumentato il playstation plus di 10€, uno si aspetta che eh, ci diano qualche possibilità in più invece di darci ste solite cagate del 2016 ok questo ragazzi è per ps3 però comunque sia è un gioco che a mio avviso non è tutta sta grande bellezza e anzi vi dirò onestamente a me fa anche cagare come cosa però comunque sia un utente di playstation 3 che si trova a pagare un playstation plus e a giochi di merda penso che non sia tanto gratificante è la stessa cosa per ps4 Comunque questa qui è tutta la lista dei giochi che andremo a scaricare questo mese, questi che vi sto evidenziando, e questi qui sotto sono i giochi disponibili fino a domani che potrete ancora scaricare. Detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, non ho recensito tutti quanti i giochi perché secondo me non lo meritavano tutti. Un saluto a tutti, al prossimo video.